Grazie, Presidente. Per rispondere al consigliere Piccinini alle affermazioni di prima, volevo dire che a Terni i problemi ambientali sono problemi di legalità e questo è un problema principale. Voglio presentare l'atto attraverso le parole di quei cittadini a cui avete tappato la bocca. Non sappiamo se questo è uno stile comune alla politica italiana, ma di certo è quella d'Ernana, e cioè approfittare di spazi pubblici di discussione per presentare, come fosse l'asso nella manica da calare, l'impegno del secolo, ora del sindaco, ora del suo assessore. Lo abbiamo visto nel 2012, quando Di Girolamo disse pubblicamente che avrebbe eliminato l'ingenerimento dal piano d'ambito, salvo poi aprire l'ipotesi al CSS e far finta che nel frattempo esistevano comunque due ingeneritori, di cui allora solo uno in funzione. Un classico mezzuccio che presuppone dall'altra un popolo di beoti, capaci solo di intendere forme spettacolarizzate e sensazionalistiche della politica. Se ne siete convinti, ben venga, ma dovrete ammettere a voi stessi che c'è invece chi costruisce giorno per giorno saperi, controinformazione, inchiesta, relazioni e movimento, che voi a tutto questo non riuscite a rispondere. Oggi avreste voluto replicare lo spettacolino con l'annuncio della vostra opposizione alla richiesta dei due impianti di bru di, di, da bruciare, i rifiuti urbani dello sblocco Italia. Forse sono talmente forti le tensioni al vostro interno che non avete avuto il coraggio di esporvi alla pressione popolare e dei movimenti che negli ultimi anni hanno avuto un protagonismo che vi sconcerta, vi preoccupa e così avete preferito togliere la parola trincerandovi dietro i regolamenti. Avete voluto imbavagliare senza accorgervi che noi prendiamo parola dove e quando vogliamo, capaci di costruirci spazi davvero pubblici e liberi di partecipazione, di espressione, di mobilitazione. Noi siamo liberi, voi no. Savi fatto che i due impianti hanno comunque autorizzazioni valide e qui rispondo al consigliere Cavicchioli e vigenti e possono continuare a funzionare anche senza i rifiuti urbani dello sblocca Italia. Quindi ciò che dovete o dovreste fare, ma tranquilli ci pensiamo noi, è proporre le stesse argomentazioni, quali peraltro, che opporrete alle nuove richieste, anche alle vecchie autorizzazioni e non solo aspettando le scadenze, a C. nel 2016 e Tozzi in questi mesi, ma chiedendo la revisione delle autorizzazioni. Per il loro annullamento, in quanto basate sulla totale assenza di, rela di, rela di dati relativi alla contaminazione ambientale e all'impatto sulla salute pubblica, di cui siamo a conoscenza, ma solo grazie alla capacità di pressione e presenza costante e continua dell'associazione e dei comitati cittadini. Voi per anni e tuttora avete fatto finta di non vedere, di non sapere, avete lasciato esperti con la destra di partito in tasca, lo stesso partito che li nomina, la risposta che in realtà non c'è, perché nessuno l'ha mai cercata. È evidente, infatti, che solo grazie al fatto... ¿Qué che le analisi sugli alimenti sono state fatte in un laboratorio di Ancona, che oggi sappiamo del livello di contaminazione. Per anni, infatti, avete usato come paravento un'apparente legalità che ha reso possibile che ARPA facesse fare i controlli ad Istrim, in cui sedeva come socio privato tecnocentro, proprietaria in quello stesso istante dell'ingegneritore Printer, e cioè un controllato con il quale, come se non bastasse, la stessa ARPA ha costituito una società consortile per fare non si sa bene cosa. Non vogliamo con come con questo dire che i risultati non siano stati, stati falsificati, ci mancherebbe altro. Non è lì la questione, semplicemente vogliamo ribadire che non si trova quello che non si cerca e sicuramente quantomeno si pone un, un enorme problema di opportunità. Questi fatti e altri che presenteremo in una nostra inchiesta la gridano vendetta e non solo per l'essito sempre normalizzato delle analisi, ma perché alle spalle si muoveva come oggi un sistema di intrecci, politica, privata e istituzioni, che ha nei fatti e questo è incontrovertibile determinato che in questa città si arrivasse ad avere fino a 30 territori e che, guarda caso, non vorremmo sembrare improvvisivamente si inch sia stato proprio quello pubblico ad essere smantellato, lasciando al, al privato lo spazio di azione e il ricatto che oggi ha più ingenti profitti degli incentivi per altro pubblici. Come spiegare altrimenti il motivo per cui ogni volta che analizzare il nostro territorio è un ente esterno alla governance locale, le evidenze sono sempre, sempre, sempre di segno opposto da quelle prodotte dalle istituzioni locali. Lo studio Senteri, di cui parleremo in un grande convegno il 7 febbraio, fatto dall'Istituto Superiore di Sanità che ha posto evidenti criticità in materia di salute pubblica, bollato invece come roba vecchia dall'esimio epidemiologo ed esponente di legambiente Brizziarelli, direttore dell'osservatorio provinciale, secondo cui l'incidenza di alcune tipologie di tumori sono da imputare al fumo, alla cattiva abitudine dei Ternani, di consumare troppa carne alla brace, e via dicendo. E come spiegare invece che nel momento in cui è il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità a indagare sulla contaminazione delle matrici alimentari ecco apparire gravi evidenze, salvo rimanere chiuse in un cassetto per mesi, non dimentichiamolo. Evidenze ovviamente tuttora negate, com'è possibile tutto questo? Vedete, a noi non è mai piaciuto il messaggio costruito sull'ingitazione, allarme e tumore, poiché abbiamo notato che quando da qualcuno improvvisamente o in malafede è stato fatto, questo è stato solo utile a voi. Che ci avete trovato tutto lo spazio per rispondere, come in uno gioco di specchi Negando, negando, negando Noi siamo convinti che esista una realtà della contaminazione Che tre ingegneritori hanno prodotto e continuano a produrre Che è semplicemente da disvelare Ciò che esattamente con coraggio e determinazione non ha saputo fare ad esempio dalle nostre e Denunciando che i risultati delle analisi sugli alimenti erano chiusi in un cassetto della Prego, un minuto I descritti raccontati contro una comunicazione pubblica nei giorni di Ferragosto Vergogna parlavasi di solo quattro uova contaminate. Vedete noi abbiamo inviato in regione sia per la richiesta di valutazione di impatto ambientale di Acea che di Dozzi un report corredato dei dati, gli stessi in possesso della ASL, da cui emerge un quadro di contaminazione ben più complesso, articolato dalle quattro uova contaminate. Osservazioni scritte in decine di pagine dal nostro legale che ha a disposizione anche il Comune, che siamo convinti abbiano condizionato anche lo stesso parere di ARPA che non a caso pone un problema di salute pubblica e di assenza di conoscenza, in merito agli aspetti epidemiologici, a fronte del silenzio assordante della ASL. Come vi dicevamo prima, state tranquilli, ci pensiamo noi a costruire dal basso anche l'opposizione giuridica. È evidente che oggi molti dei nodi stiano venendo al pettine e questo poteva accadere solo se a muoversi fossero persone libere e disinteressate. È palese, infatti, la differenza tra coloro che maldestramente agitano temi ambientali, salvo poi trovare sempre e offrire lo spazio di mediazione a chi governa, per qualche voto, qualche nomina o solo per abitudine, e chi Consigliere, avrà modo dopo durante la discussione. Non ci sono problemi di salute pubblica, è importante immaginare, come è stata la creazione di una nuova Il cibo, le prime, le materie prime seconde, la ricerca applicata è questa. Sono... tutto un problema di ordine pubblico. Ma non ve la diamo questa soddisfazione, perché il tempo e la partecipazione dei cittadini sono le nostre uniche risorse, la nostra unica forza. Noi non abbiamo business plane da rispettare e a cui sottostare obbedienti. Noi obbediamo, abbiamo pazienza, noi non abbiamo paura. Comitato non inserire i territori terni. Ha chiesto la parola il consigliere Crescimbeni. No, non più. Per la presentazione del secondo atto la parola sempre al consigliere De Luca o consigliere Braghiroli. Grazie, Barriol.